Una delle grandezze elettriche fondamentali è la corrente elettrica. Vediamo nella definizione e eh, l'unità di misura. Allora intanto partiamo dal concetto di carica elettrica. La carica elettrica in natura si presenta sotto due forme, diciamo, si tratta di elettroni, quindi particelle elementari costituenti l'atomo, oppure si tratta di ioni, cioè, eh, cioè atomi che hanno o acquistato o perso uno o più elettroni rispetto alla loro condizione, diciamo, normale. Dal punto di vista della carica elettrica gli elettroni sono la carica negativa elementare mentre invece gli ioni abbiamo detto che si possono presentare sotto forma di cariche negative se l'atomo diventato ione ha acquisito uno o più elettroni oppure cariche elettriche positive se l'atomo ha perso uno o più elettroni di, che, le, che gli appartenevano adesso per definire la, eh, la carica elettrica possiamo descrivere una situazione tipica in cui abbiamo schematizziamo un conduttore elettrico, lo supponiamo di forma di forma cilindrica allungata quando stiamo ovviamente rappresentando solo solo un pezzo che eh, fa parte di un circuito chiuso consideriamo la sezione S del conduttore possiamo immaginarla costante o anche non costante, non è importante in questa descrizione comunque nel punto in cui stiamo esaminando il conduttore la sezione dello stesso sia S il conduttore abbiamo detto sia un materiale conduttore quindi ad esempio rame o alluminio eh, materiali tipici eh, nell'uso pratico adesso la eh, definizione di corrente elettrica si basa sul, sullo spostamento di una certa quantità di carica attraverso la superficie S nel tempo, quindi intanto possiamo dare una definizione generale di corrente elettrica quindi la corrente, la corrente elettrica non è altro che un movimento di cariche elettriche Questa è la definizione generale di corrente elettrica. Per definirla in termini più precisi, consideriamo una certa sezione S, consideriamo il passaggio di una certa carica, immaginiamo positiva che passa attraverso la superficie questa carica sia una quantità infinitesima di carica che indichiamo con de Q che passa in un tempo infinitesimo di T la corrente elettrica viene definita solitamente indicata con la lettera I, è definita come la quantità di carica dQ che passa nell'intervallo di tempo dt, dove dQ e dt, abbiamo detto, sono grandezze infinitesime eh, di tipo matematico, questa è la definizione generale di corrente, della corrente elettrica, la evidenziamo adesso vediamo la sua unità di misura ovviamente avremo che unità di misura di data da una quantità di carica quindi misurata in Coulomb diviso un tempo misurato in secondi quindi saranno Coulomb al secondo e per l'importanza della grandezza gli è stato assegnato un nome è un simbolo il nome è quello di Ampere e il simbolo è la lettera A maiuscola quindi il nome della grandezza è Ampere ricordatevi che si scrive in lettere minuscole e invece il simbolo è una A maiuscola. Adesso eh, come avete visto ho indicato la carica de Q come una carica positiva perché in effetti nella definizione di corrente si, eh, si è stabilito un verso convenzionale anche perché all'inizio degli studi delle grandezze elettriche non si conoscevano i, la, il tipo e il segno della grandezza elettrica e quindi si pensava eh, che eh, fosse determinata da carichi di tipo positivo. Quindi abbiamo un verso convenzionale della corrente elettrica un verso convenzionale che storicamente è rimasto ed è quello appunto che assume il movimento della carica elettrica positiva supponiamo nel nostro caso sia questo nel caso più comune in cui il movimento di cariche è dato da un movimento di elettroni, in caso di tutti i conduttori metallici, ad esempio, allora abbiamo che il, il verso diciamo, reale nel caso appunto di eh, conduttori metallici è quello di una, delle cariche negative che eh, si muovono in direzione opposta. Però il fatto che il segno della carica è opposta a quella convenzionale positivo, ma anche il verso in cui si muovono le cariche è l'opposto di quello convenzionale, determina che complessivamente tutti i ragionamenti che noi possiamo fare, supponendo cariche positive, in movimento in una direzione sono validi per le cariche negative che si muovono nella direzione opposta e quindi diciamo che tutto torna nonostante che appunto storicamente sia stata fatta un'assunzione sul segno della corrente che poi alla prova sperimentale dei fatti eh, nella gran parte dei casi non è quello reale. Altra grandezza di particolare interesse soprattutto in elettrotecnica è quella che viene che definiamo la densità di corrente la densità di corrente non è altro che la, eh, la quantità di, di corrente che passa attraverso una unità di superficie cioè attraverso la superficie unitaria quindi mi dice quanta corrente per unità di superficie è in movimento in un certo circuito elettrico, in un conduttore. La densità di corrente viene solitamente indicata con la lettera J maiuscola e quindi la sua definizione non è altra che la corrente I diviso la superficie S attraverso questa S maiuscola non è diversa da, eh, dalla S che qua compare in secondi per evitare eh, confusioni, e non è altro appunto che la eh, superficie S quella attraverso la quale abbiamo eh, misurato in qualche modo la quantità di carica in transito nel tempo se vogliamo eh, l'unità di misura della densità di corrente è abbastanza ovvia L'unità di misura di J sarà l'unità di misura della corrente che abbiamo detto essere ampere diviso l'unità di misura della superficie che in generale nel sistema internazionale è metri al quadrato. Nei casi pratici in cui la sezione eh, dei conduttori è ovviamente limitata e quindi solitamente misurata in millimetri quadri, soli anche la densità di corrente, per ragioni pratiche, viene misurata in Ampere al millimetro quadro, dove i millimetri quadri è la sezione del conduttore attraverso la quale scorre la corrente.